Sulla costa del Golfo, negli Stati Uniti, lo shock sta ora entrando per milioni di cittadini americani. Ora ci siamo resi conto della vera portata dei danni causati dal desiderio di combustibili fossili obsoleti e pericolosi e dalla nostra perpetuazione di una società mondiale e monetaria obsoleta dove la linea di fondo è sempre stata il profitto ad ogni costo, sia umano che ambientale. È ora di trovare una soluzione praticabile per affrontare il sistema cablato per l'autodistruzione. È con questa sfortunata introduzione che noi, il movimento Zeitgeist, dobbiamo ora entrare nella conversazione internazionale per esprimere la necessità di un vero cambiamento. Cambiamento, questa parola non è uno slogan chauvinista escogitato dal nostro gruppo di discussione, ma l'evidente desiderio del pubblico per una transizione significativa dall'eredità distruttiva, il peso dei nostri errori passati come civiltà in maturazione. Abbiamo solo una terra, non c'è un pulsante di Reset. Dobbiamo uscire dalle ideologie consolidate che hanno impedito il progresso. Porre fine alla dualità politica, alla stratificazione economica e alle false divisioni è la chiave per superare la nostra apparente schiavitù storica che dice che il futuro che ci è stato promesso deve rimanere un sogno elusivo. Dobbiamo ora ripensare la nostra società e superare quelle parti di essa che sono servite a paralizzarci. A partire da lunedì 10 maggio, è stato riferito da The Associated Press che la fuoriuscita si è estesa fino a coprire 5.438,975 km2 e continua a fuoriuscire ad un tasso di 79.493,64 decaliters. Ad oggi non c'è stato alcun progresso reale nel fermare questa catastrofe. Questo non doveva succedere. È successo perché abbiamo continuato a usare una tecnologia obsoleta per mantenere uno stabilimento redditizio. Un'istituzione che perpetua la stratificazione sociale attraverso le fondamenta stesse del suo sistema monetario, distrugge ecosistemi fragili e vitali e inquina la nostra aria. È tempo di un vero cambiamento, non di vuote promesse. Nessuna quantità di socialismo o ideologia del libero mercato ci salverà da noi stessi c'è bisogno di una riscrittura fondamentale di ciò che pensiamo di sapere per raggiungere un'impresa umana sostenibile. La nostra generazione è rimasta a guardare mentre il nostro pianeta è stato stuprato e saccheggiato. Abbiamo visto il nostro governo salvare proprio le persone che hanno creato questa crisi economica. Abbiamo visto come i nostri diritti ci sono stati tolti e ancora non facciamo nulla. La nostra generazione è rimasta a guardare mentre ci sono stati consegnati i problemi di innumerevoli generazioni prima di essa e ci stiamo preparando a fare lo stesso alla prossima generazione generazione e ancora non facciamo nulla. Cerchiamo di essere la prima generazione a consegnare le soluzioni ai nostri figli e ai figli dei nostri figli, ma non possiamo farlo da soli. Abbattiamo le barriere che abbiamo creato tra di noi. Abbiamo bisogno che tutti voi, fino all'ultimo, diciate basta a una sola voce. Non come americani o russi, cristiani o musulmani, ma come padri, madri, fratelli e sorelle. Distruggiamo le linee che ci separano e lavoriamo per creare un mondo dove i nostri figli siano veramente sicuri e liberi. Creiamo un mondo in cui possiamo dire ai nostri figli che possono essere e fare tutto ciò che il loro cuore desidera e sapere dentro di noi che stiamo dicendo loro la verità. Che la nostra generazione sia quella. Abbiamo gli strumenti, abbiamo la conoscenza, abbiamo la tecnologia. È il momento di fare la transizione verso un mondo, un'economia e un futuro che tutti meritiamo indipendentemente dalla nostra posizione geografica o disposizione economica. Finché ci affidiamo a sistemi sociali definiti della mentalità del XIX secolo, tutto ciò che faremo sarà girare le nostre ruote mentre una parata di disastri economici ed ecologici ci visiterà ancora e ancora. È tempo di staccare la spina alla farsa perché, come scoprirete, c'è un modo migliore. Noi i rappresentanti del movimento Zeitgeist, ci rivolgiamo a voi in modo che possiamo lavorare tutti insieme per fare ciò che deve essere fatto. Ogni uomo, donna e bambino ha una voce, ma insieme possiamo creare una voce così assordante che nessuno avrà scelta se non quella di ascoltare, ma questo richiede voi. Richiede che mettiate via i preconcetti che vi sono stati detti sul modo in cui stanno le cose, come se fosse l'unico modo, perché non lo è. Il nostro modo di pensare non ci sosterrà più, possiamo rimanere nel castello di carte che abbiamo costruito e guardarlo crollare intorno a noi o possiamo, attraverso il meglio che la nostra società ha da offrire, iniziare a costruire una società stabile, matura e fiorente in modo che la fuoriuscita di petrolio della costa del golfo, la Valdez e molte altre non siano altro che una nota imbarazzante nella storia. La scelta è vostra.